per la rubrica il sessuologo risponde mi scrive una ragazza di 19 anni che in questo momento si trova un po in difficoltà perché ritiene che la persona che sta iniziando a conoscere abbia sessualmente più esperienza di lei cioè mi dice che si sente quindi un po in difficoltà un po preoccupata all'idea che quindi non riuscirà a essere all'altezza delle sue aspettative non riuscirà a soddisfarlo non riuscirà a. A colmare questo gap di esperienza che sente esserci tra lei e lui e questa cosa quindi su cui mi scrive è una preoccupazione assolutamente comprensibile molto diffusa però allo stesso tempo che mette in luce il fatto che dietro questa paura ci siano alcune convinzioni invece discutibili cioè, perché la paura è assolutamente lecita, cioè ci sta comunque ogni volta che conosciamo una persona nuova, ogni volta che ci approcciamo a una nuova relazione, una nuova possibile relazione, ci sta a essere un po' preoccupati per il fatto che potremmo non piacere abbastanza, potrebbero esserci delle difficoltà, le cose potrebbero non andare bene, l'altra persona potrebbe non piacerci abbastanza. Cioè, tutta questa indecisione, questa imprevedibilità, comprensibilmente può suscitare un po' di paura, però allo stesso tempo, dietro questa paura è importante che noi proviamo a prenderci un piccolo spazio per cercare di capire da cosa è dovuta questa paura. Perché la paura è sempre conseguente del nostro modo di pensare le cose. E in questo caso, quello che viene fuori da questo tipo di considerazione, cioè il eh, rischio effettivamente di non riuscire a soddisfare l'altro perché l'altro ha più esperienza di me nella sessualità, sottende quindi l'idea che per fare esperienza nel sesso, ma in generale per fare esperienza nelle cose, eh, basti quindi averle fatte più spesso di qualcun altro che è una convinzione discutibile. si tratti sia di sesso ma che di qualunque altra cosa, cioè potrebbe essere un qualunque altro argomento, potrebbe essere il, il fatto di, di nuotare e il fatto di nuotare da più ore di un'altra persona e trovarsi ancora a fare quel movimento della bracciata, quel movimento dello stile libero eh, ancora sbagliato come la prima volta. Cioè non è detto che la quantità dell'esercizio poi comp comporti un miglioramento qualitativo, cioè diciamo che la quantità può aiutare, la quantità favorisce il fatto che si possa fare esperienza, ma non lo, non lo comporta, non è la naturale conseguenza il fatto che poi si faccia esperienza. Per fare esperienza serve che a un minimo di quantità, che un minimo un po' serve, ci sia anche altrettanta qualità, una qualità sufficiente che ci permetta di metterci la testa in un certo modo rispetto a quelle cose che stiamo facendo. Perché infatti qualità, per qualità, non si intende quindi che il risultato deve essere, eh, deve essere buono, no? perché sennò a quel punto non avremmo che sto facendo esperienza, sì, saremmo al punto in cui l'esperienza l'ho già fatta prima. La questione è che quando si parla di qualità, si parla di metterci la testa in modo tale da riuscire di volta in volta a portarsi a casa sempre qualcosa di nuovo, riuscire a capire un po' meglio quello che sta succedendo e in qualche modo quindi il metterci qualità nella sessualità nel sesso significa riuscire a portare all'interno della sessualità un buon contatto con se stessi e con la propria emotività in modo tale che con il partner o con la partner si riesca a costruire un buon rapporto piacevole per entrambi ma che si, fonda, si possa fondarsi questo rapporto su collaborazione condivisione e comunicazione che è un qualcosa necessario e che non ha nulla a che vedere con la quantità. Cioè, capita assolutamente spesso che eh, la quantità, eh, la qualità nel sesso sia confusa con il fatto che eh, il sesso quindi sia piacevole, ma il fatto che il sesso sia piacevole è dovuto ad un'infinità di cose, non è dovuto al fatto che il sesso lo stiamo facendo bene. A volte per alcune persone il sesso è molto facilmente piacevole, tanto che a volte i partner di queste persone che provano molto piacere si convincono di essere le o i protagonisti di quella piacevolezza. Ah guarda, lui eh, raggiunge sempre l'orgasmo con me, allora significa che io sono molto desiderabile. O guarda, lei raggiunge sempre l'orgasmo con me, quindi significa che io sono molto virile. Sta cosa qua, non funziona così. Cioè ci sono alcune persone che effettivamente hanno un modo di vivere la propria sessualità che è molto funzionante, molto piacevole, magari funziona ancora meglio con un determinato tipo di partner, ma la propria abilità, la propria capacità nella sessualità non determina il risultato con l'altra persona se non c'è un contatto, un'intimità, una funzionalità da parte di entrambi che riesca a raggiungere quei risultati che ci si propone. Cioè, quanto quel sesso è piacevole per il nostro partner, è un qualcosa su cui noi abbiamo un ruolo ma che non lo determiniamo infatti quando si parla poi di difficoltà sessuali si parla sempre tendenzialmente di un qualcosa che nasce poi all'interno di, di un rapporto di coppia eh, però è un qualcosa che ha delle radici molto profonde su un aspetto personale di difficoltà di contatto con se stessi e in questo senso quindi eh, è sconsigliabile eh, l'idea di andare a cercare delle occasioni per far sesso soltanto per fare esperienza perché quella cosa non funzionerebbe un po' non funzionerebbe, un po' eh, non farebbe altro che magari, rischiare di mettere in situazioni pericolose, magari in situazioni in cui eh, sarebbe meglio non porsi, eh, o di fare delle cose che si, farebbe, si sarebbe preferito non fare. Piuttosto, questa cosa quindi non funziona poi per un motivo ben specifico, perché quando noi facciamo poi esperienza, nel senso con qualcuno, quell'esperienza per quanto possa essere importante, significativa e tutto quello che vogliamo, poi può essere generalizzabile in un aspetto di maggiore conoscenza della propria intimità del proprio modo di approcciarsi alla sessualità ma non è generalizzabile nel fatto che se quello che ho fatto a quella persona piaceva allora quella, quella cosa piace e deve piacere a tutti quell'aspetto anzi è una di quelle cose che spesso e volentieri porta a essere sempre meno versatile e meno propositivi nella sessualità, non a fare esperienza nel migliorare, ma piuttosto a volte nel, irrigid nel irrigidirsi e nel essere convinti che il nostro modo di far sesso sia quello migliore e più funzionante, che poi è una sorpresa che spesso ci lascia invece eh, stupiti quando scopriamo che invece non esiste un unico modo buono e giusto di far sesso. Ed è una cosa quindi che è importante tenere a mente evitando di ripetere le cose solo perché hanno funzionato. Le cose non vanno ripetute soltanto perché funzionano una volta e non vanno anche con lo stesso identico partner, senza pensare ad altre persone. Ma anche con la stessa persona, se una cosa funziona una volta, non significa che poi dobbiamo riproporgli sempre quella cosa o che quella cosa gli deve piacere sempre. Cioè pensiamo al caso del fatto che si tratti magari di, di, un, di un cibo, di un piatto che preferiamo, il nostro piatto preferito. Ci propongono quel piatto e ci piace, ok, buonissimo. Però poi dipende anche dal modo, dal momento, dalla quantità con cui ci viene proposto. Sennò piaceremo il rischio che una cosa che ci piace in una dose, ce la propongono in una dose eccessiva, poi a un certo punto ci stufa. O che ci propongono nel momento sbagliato, in cui abbiamo altri pensieri per la testa, o nel momento in cui si vorrebbe provare qualcos'altro, o con una modalità aggressiva, richiestiva, quasi come se fosse un andare a fare un esame, eh, no? quello no? potrebbe essere invece fatto in qualcosa che rende spiacevole tutto infatti la persona che mi scrive è un po' è in questa modalità no? andare a conoscere una persona eh, con un qualcosa che perde un po' della curiosità del naturale stupore, della naturale eh, piacevolezza che potrebbe avere e finisce per diventare un vado a fare un esame con un professore che mi giudicherà ed è un qualcosa che complessivamente toglierebbe di piacevolezza a quasi qualunque cosa la questione quindi in questo è da un lato cercare di capire come l'altro poi eh, sia un qualcuno su, a cui approcciarsi con curiosità, con interesse, con educazione, con gentilezza, eh, però senza perdersi nell'altro, senza rischiare di eh, fare tutto in funzione dell'altro. Quello che è importante è che questa persona che mi scrive, ma anche tutte le altre persone che magari sono un po' spaventate dall'idea di non aver fatto abbastanza esperienza sessuale per riuscire ad approcciarsi a qualcuno, quello che è importante è che tutte queste persone considerino è che la parte principale che è importante che esplorino, non riguarda l'altro, ma riguarda se stessi. Riguarda il contatto con se stessi, con la propria intimità, con la propria emotività. Con il, la, la masturbazione, per esempio, è un'ottima occasione di contatto e di esperienza con la sessualità che non riguarda qualcun altro e che nessuno ci può legare. Ma quello che è importante, quindi, è che poi quando si arriva con l'altra persona, dove poi l'esperienza è diversa da quella, di, da quella degli, della sessualità da soli, della, della masturbazione, quando si arriva con l'altra persona è importante non farsi troppo distrarre dall'altra persona e riuscire comunque a comunicare con l'altro senza perdere se stessi. È una cosa che richiede contemporaneamente di saper guardare fuori dopo che si è guardato abbastanza dentro. È qualcosa che richiede di poter approcciarsi all'altro in un modo personale ma funzionale all'incontro con una persona diversa da noi. E quindi è una cosa che si può fare soltanto quando ci si conosce abbastanza bene. Mentre invece capita, e capita molto spesso anche quando si parla di, effettivamente, di approccio con eh, persone che si trovano sessualmente desiderabili, in cui si va magari un po' in difficoltà per la paura di non piacere, eh, può capitare appunto che in quelle occasioni alcuni comportamenti tendano a diventare un po' stereotipati, un po' delle caricature, un po' esagerati in qualche direzione, quasi a imitare qualcun altro, quasi a copiare un qualcosa che arriva da chissà dove quando succede questo oltre a essere magari un po sgradevole il fatto che ci sia un comportamento stereotipato eh, spesso quindi un po poco educato che finisce per essere eh, nei confronti di qualcun altro quello che però soprattutto sottolinea un atteggiamento simile è il fatto che la persona che si sta comportando in maniera stereotipata e caricaturale lo sta facendo in maniera impersonale cercando di essere qualcos'altro cercando di eh, Apparire in un modo che ritiene potrebbe essere desiderabile, mostrando che molto probabilmente invece conosce poco se stessa. Conosce poco se stesso, conosce poco la persona che invece vuole offrire e, e ha un'opinione un po' confusionale rispetto a se stesso. Perché anche quando ci si pone l'obiettivo di piacere a qualcuno, che è un obiettivo assolutamente lecito e condivisibile, ma quando ci si pone questo obiettivo bisogna sempre cercare di porsi anche un limite fino a che punto voglio riuscire a piacere, fino a che punto voglio arrivare, che tipo di... di oltre al fatto che posso impegnarmi nel piacere all'altra persona, ma fino a che punto voglio sforzarmi per non arrivare poi al limite del non riconoscermi più nelle mie azioni. Perché è importante che consideriamo che... Lo scenario peggiore non è quello in cui l'altra persona ci dà buca, l'altra persona eh, rifiuta poi di proseguire la conoscenza con noi, l'altra persona non vuole fare sesso con noi, non è quello lo scenario peggiore. Lo scenario peggiore è quello di poi, purtroppo, perdere se stessi, non riconoscersi più nei propri atteggiamenti, trovarsi in situazioni che non rispondono alle proprie esigenze o in cui non ci si riesce più a, a ritrovare, in cui tutti si sono fatti un'idea di noi che non è più realistica rispetto alla persona che siamo o che vogliamo poter essere. Quando si costruisce questo muro di finzione, quello quel è lo scenario peggiore. Come a volte magari puntiamo tanto a cercare di conquistare una persona che è tanto diversa da noi e poi magari ci riusciamo, siamo estremamente abili in questo, e poi ci troviamo intrappolati in una relazione con qualcuno che forse sarebbe stato meglio non incontrare mai. È importante cercare di sforzarsi fino a un certo punto, di impegnarsi sempre cercando di riconoscersi e cercando di dare ascolto a quelli che sono i propri gusti e la propria emotività, le proprie esperienze, considerando che le emozioni sono qualcosa di importante da tenere in considerazione senza farsi condizionare dalle proprie emozioni. E la distinzione tra le ascolto, me ne faccio condizionare, anche lì sta nell'esperienza che si fa nel rapporto con se stessi, che non dipende dal tempo che si è trascorso con se stessi, ma dipende dal modo in cui si sta a contatto con se stessi nel modo in cui volontariamente si pone attenzione a se stessi se no si fa come nell'esempio che dicevo prima del nuotatore che magari sta in acqua per tutto il tempo che gli pare ma finché non pone attenzione al modo in cui muove le braccia e le gambe continuerà semplicemente a muoversi come ha sempre fatto sta a galla, ok? gli altri vedono che si muove nessuno gli dice niente tranne magari l'istruttore ma non impara niente la questione è se ci perdiamo nel contatto con noi stessi, nelle situazioni, quello che è utile è fermarsi, fare il punto delle situazioni, cercare di ascoltarsi, cercare di capire meglio cosa sta succedendo. E perché no? Se questa confusione poi diventasse eccessiva e si arrivasse a comportamenti in cui non ci si riconosce più, in cui non si capisce perché si sta facendo certe cose o perché eh, ci si sta eh, dando determinati limiti, determinati... Eh, scendere, sc sta cedendo a determinati ricatti o a determinate condizioni, quello è davvero il momento giusto per cercare di chiedere aiuto. Chiedere aiuto in psicoterapia, chiedere aiuto eh, nel contesto in cui ci sente che qualcuno ci possa aiutare, in famiglia, agli amici, eh, dove si vuole. L'aiuto professionale poi eh, è, una, è, è il contesto della psicoterapia, che è il contesto direzione per lavorare su queste cose. Però prima di arrivare in psicoterapia perché no? Chiedere alle persone a cui si vuole bene. Quella è una cosa importante Cercare di confrontarsi e capire anche il limite delle proprie opinioni ricordandosi che chiedere aiuto è assolutamente sempre il primo passo per migliorare